ebbene sì, oggi parliamo di nexo oggi parleremo come le criptovalute stiano prendendo il sopravvento sulla popolazione mondiale ed economica infatti per questo io vi voglio parlare di nexo nexo è una piattaforma dove ti aiuta a gestire le proprie valute le proprie criptovalute in maniera molto facile attraverso un'applicazione e prelevabile attraverso qualsiasi banco, infatti ha dei limiti ma sono dei limiti molto alti rispetto a una carta prepagata normale quindi io per questo oggi vi parlo di Nexo Nexo come vedete mi ha inviato la mia carta per gestire il mio conto di valute e con questa qui io posso tranquillamente usarla per fare acquisti online per ritirare dai bancomat per fare qualsiasi cosa perché lui ha un'applicazione dove potete spostare potete vedere tutte le vostre valute e gestirle nella maniera che voi vogliate infatti adesso io volevo farvi vedere direttamente l'applicazione se venite con me io ve la faccio vedere bene adesso vi farò vedere eh, qui tutto il mio schermo quindi vedrete quello che vedo io adesso e infatti vi posso far vedere già la prima schermata voi ovviamente vi dovete prima registrare fornire tutti i dati con carta di identità e codice fiscale e quello che vi chiederanno adesso io ce l'ho obliterato come potete vedere qua possiamo vedere il nostro balance il nostro in poche parole il vostro saldo e potete vedere credit line available credit in questo caso, Credit Line e la Viable Credit sono due cose distinte. Infatti, la Viable Credit è quello che possiamo andare a spendere. Eh, il Credit Line è quello che andrà a coprire la vostra spesa. Infatti, se voi, facciamo un esempio, io pago con la carta 10 euro, quelle lì andranno a eh, essere scalati dal mio saldo in valute che ho scelto infatti se io ho depositato mettiamo il caso usdt eh, in quel caso non mi preleverà subito la somma perché voi potete pagare e non utilizzare subito le vostre valute ma ripagarle in un secondo momento quindi il credit line vi aiuterà a tenere eh, il vostro saldo attivo infatti in questo caso io andrò a pagare 10 euro non verranno ancora scalati io avrò fatto il mio pagamento dopo un giorno dopo 24 ore il giorno dopo due giorni dopo posso andare a fare il repay cioè ripagare quella quei 10 euro e mi verranno scalati dalle, dalle valute che io ho scelto la cosa bella di questa applicazione è che ogni volta che voi andate a pagare pagate facciamo il caso come 10 euro di benzina lui vi darà un cashback quindi vi ritornerà eh, un cashback di una certa somma quindi 80 centesimi 70 centesimi se fate 30 euro di benzina vi darà un euro e eh, rotti quindi diciamo che andiamo anche a, a risparmiare perché in questo modo è come se pagassimo la benzina di meno quindi questo cashback lo possiamo riutilizzare nella nostra piattaforma andiamo nella parte wallet come vedete qui avete tutte le valute dell'applicazione, dell della, della piattaforma, quindi potete scegliere qualsiasi valuta che voi possediate e inserirle in questa piattaforma. La cosa ancora più bella è che se voi utilizzate i BUSD, eh, la Binance Coin, se volete fare dei prelievi eh, o spostamenti di wallet, saranno completamente gratuiti poi abbiamo il market che qua vediamo il vario, il vario andamento delle valute e poi qui abbiamo la nostra card per avere io attualmente come vedete ho ricevuto la card questa qui che vi ho fatto vedere prima che l'ho ricevuta e ho anche qua l'altra card come vedete qua c'è scritto virtual cosa vuol dire? che voi quando attivate la piattaforma entro 30 giorni dovete fare eh, dovete mandare i documenti ovviamente di, di voi stessi se inserite una somma di 50 dollari all'interno voi avete la possibilità di sbloccare la carta virtuale cosa vuol dire la carta virtuale che voi questa carta la potete collegare al google pay o al vostro wallet pay dell'apple dell'iphone dell e potete pagare attraverso il telefono niente di più semplice per avere la carta nexo dovete eh, inserire qua dentro 500 dollari 500 dollari che comunque sono i vostri soldi che comunque voi potete utilizzare in qualsiasi modo Potete fare la richiesta della carta fisica quindi in questo caso poi eh, i 500 euro comunque ve li potete sia usare spendere pagare le bollette fare quello che è. Fate di solito e potete anche andare a ritirare dal bancomat nessun problema avete il vostro pin potrete frizzare la carta in caso di problemi potete vedere le vostre transazioni bloccare la vostra carta e i dettagli quindi il codice dietro eh, per poter pagare online molto utile qui abbiamo un exchange che possiamo convertire le nostre valute ed è molto molto semplice da utilizzare come sempre vi lascio eh, qui sotto descrizione il, il link per scaricare questa eh, piattaforma vi daranno un 25 dollari di eh, benvenuto eh, non appena avete completato tutti i passaggi per la registrazione eh, ovviamente se usate il mio link eh, vi darà questi 25 dollari io li riceverò pure quindi in questo caso ci, ci, ci laviamo le mani a vicenda, quindi, <ride> quindi se volete potete andare a, a scaricare attraverso il link che trovate in descrizione e anche nei commenti perché lo metterò pinnato nel primo commento. Quindi molto molto utile avere questa carta perché con questa carta possiamo tranquillamente utilizzarla con qualsiasi cosa, possiamo pagare online, possiamo prelevare possiamo ottenere i nostri eh, soldi, nostri, le nostre valute al caldo quindi eh, molto molto consigliata io la utilizzo già da un po' adesso io ve l'ho fatta vedere che l'ho ricevuta ma in realtà la utilizzo già da un po' so già come funziona l'ho già utilizzata in qualsiasi posto e non ho mai avuto nessun tipo di problema quindi per questo io vi saluto e vi, ci vediamo al prossimo video mi raccomando rimanete sintonizzati perché ogni qualvolta esce un video eh, potrebbe quel video esservi utile nella vita di ogni giorno quindi eh, potrebbe darvi una mano in qualcosa che voi non sapete fare eh, quindi io vi invito a iscrivervi al canale accendere la campanellina molto importante per ricevere una piccola notif notifica che è uscito un mio video niente di più eh, così almeno potete supportare il, no il mio canale eh, possiamo andare avanti insieme quindi rimanete sintonizzati ci vediamo al prossimo video